Siamo qui in diretta su Cosmo Fruttariano, eh, una pagina Facebook di, di Corretta Alimentazione ma anche di denuncia eh, delle cose eh, che accadono nel mondo, infatti ci occupiamo anche molto di signoraggio bancario e di strumenti di democrazia Diretta. Come ti chiami? Ciao, io sono Elena. E di cosa parleremo adesso? Eh, dunque, io ehm, l'estate scorsa, a luglio, sono stata a fare un ritiro di alimentazione pranica, Cosa vuol dire? pranica. Alimentazione pranica vuol dire eh, alimentazione ehm, attraverso l'assimilazione dell'energia dal dell'universo e non attraverso eh, il cibo solido, quindi mh, sostanzialmente un digiuno. E dove eravate? Eravamo in Francia, mh, in un vicino a un paesino tra Tolosa e Montpellier, eravamo in campagna, eh, vicino a Santa Frick. E quando è successo? Eh, dal no, il ritiro è stato dal 9 al 29 luglio. E, mm, eravamo circa 40 persone, di cui circa un 25 italiani, 25 francesi e 15 italiani. Mm. E, mm, e, eravamo, insomma, eravamo in questa specie di casa colonica del 1100 eh, molto, molto... Eh, lasciata un po' all'abbandono, cioè intendi dire che le condizioni igieniche come... sì, allora io quando sono arrivata mi sono resa subito conto che non era una situazione eh, una situazione mh, sostenibile nel senso che um, ho avuto veramente una brutta sensazione e eh, comunque c'erano non, non, mm, non avevamo i bici, avevamo due bagni ma senza eh, la tazza, senza poterli utilizzare per i bisogni, ma soltanto una doccia, in uno di questi due bagni c'era una doccia funzionante e nell'altro bagno una vasca che si intasava quindi non, non utilizzabile e quindi, dove andavate? e quindi per i bisogni dovevamo andare ci avevano detto proprio di andare nei, nei campi insomma in campagna fuori all'aperto e mentre eh, per bisogni un pochino più diciamo, impegnativi ci hanno dato la possibilità di utilizzare un vici secco che però era una specie di era un pallet con una tavoletta appoggiata sopra che si muoveva pure un odore impossibile pieno di mosche e quando avevamo finito dovevamo buttare la segatura io non, personalmente non sono mai riuscita ad utilizzarlo perché non, non riuscivo neanche ad entrare per l'odore per il tampo che c'era. Quindi hai fatto tutto in mezzo ai tanti, sì, sì, sempre. Sì. E mi avevano detto pure che dovevo scavare la buca mi hanno, mi hanno dato la paletta per scavare sì. la buca, ma sì, <ride> è un po' troppo. Senti sì, diciamo. però immagino avessi stanze singole no? Eh no, avevamo delle camere condivise, tra l'altro io ero con uh, un, un, due signori de, di 50-60 anni, più di 60 anni, e una ragazza, eh, ma i eh, letti attacca, quasi attaccati, e ehm, io que, questo letto che era... Pieno di cimici perché mi sono svegliata la mattina con tutte le punture eh, qui sul, sotto il pigiama, quindi, eh, altri, quindi mentre ehm... quasi tutti gli altri avevano dei materassi appoggiati a terra, buttati a terra buttati a terra, buttati a terra esattamente. Scusate, parlavi di gente di 60 anni, io pensavo che gente... no, un di giovani. No? no, assolutamente. Anzi, diciamo che l'età media era mh, sui 50 anni e c'era un signore di 83 anni, 83. signore Sardo di 83 anni anni e uh, una signora di 72 circa sulla settantina tutti venuti a digiunare sì a fare alimentazione pranica perché loro non lo chiamano digiuno ma dicono alimentazione pranica e chi è il principale organizzatore di questo evento? Nicola Spilarz eh, insieme a Raffaella Galoppi che sono due persone che, si, che, che hanno delle pagine, sono molto attive sia su Youtube che su Facebook dal punto di vista, infatti io quando mi sono interessata all'alimentazione pranica ho trovato un sacco di informazioni anche interessanti su di loro, io sono andata con tanta speranza, ero molto fiduciosa. Eh, eh, questa signora di 73 anni in particolare tu poi hai dovuto darle una mano, no? Sì, perché dunque lei ha avuto uh, un incidente, ma un incidente di pochissimo conto, di, insomma è scivolata e eh, si è sbucciata un ginocchio i primi giorni, il primo o il secondo giorno. Dopodiché eh, non è stata, eh, non, la ferita non è stata mai disinfettata e eh, le hanno fatto delle medicazioni con eh, delle erbe e così. Poi um, dopo una decina di giorni eh, due signori francesi hanno avuto l'idea di farle una medicazione con l'argilla ma hanno fatto un impacco di argilla era un, era un macigno di argilla messo appoggiato sopra alla, alla, alla, alla ferita e legato stretto. E Pilates non si è accorto. No, assolutamente. La... Diceva ah, sì, sì, bene, fai cambiare la, la benda. Si informava anche se aveva cambiato la benda. Sì, chiedeva se aveva cambiato la benda, se, se aveva fatto eh, insomma. E che è successo dopo <coughs> questo incredibile impacco? e dopo qualche giorno eh, ho notato che eh, questa, questa ferita era, era rossa fuori dalla, dalla fasciatura quindi ho pensato che forse la fa, la, questa fasciatura fosse un po' stretta e ho chiesto a Raffaella proprio, ho detto scusa Raffaella ma secondo te forse la fascia non è troppo stretta e lei ha detto: "Ah, forse sì e abbiamo aperto questa fasciatura e abbiamo trovato il ginocchio in queste condizioni accidente, pazzesco, pazzesco, anche tu? Eh... anche io mi sono, mi sono, mm, mi sono spaventata, eh, la situazione già non era, eh, non era delle migliori perché comunque eravamo in questa, con queste condizioni eh, senza igiene. Eh, però vabbè mh, può passare perché magari mh, sei lì per un altro motivo e quindi eh, questa cosa può passare in secondo piano. Poi però eh, vedi che eh, accadono delle cose mh, così gravi. Cioè, insomma, ho visto questa persona che era in, con una quasi una setticemia, e mi è venuta proprio la pulsione a voler andare via immediatamente da quel posto anche per aiutare Adriana? Certo, perché eh, rischiava insomma, mh, di avere un'infezione in cioè. Quindi hai sentito le figlie? Sì, ho sentito, ho sentito le figlie e, e, e, e con loro, io le, le ho, le ho spiegato alle figlie la situazione e loro ci hanno organizzato il viaggio di ritorno. Siamo andati, ho detto a Adriana che saremmo tornate e lei mi ha detto che non solo erano giorni che lei sarebbe voluta tornare, ma che Pilars le aveva, eh, aveva sempre fatto cambiare idea sul suo rientro: che non voleva, eh, diceva no, non rientrare, insomma, cercava di convincerla a rimanere ancora. E, io eh, insomma prendo questa decisione eh, in maniera. Senza, senza chiedere più nulla a nessuno, e, quando dico a Pilars che saremmo andate via, eh, lui inizia a metterci delle. Delle preoccupazioni riguardo al fatto che non ci avrebbero fatto rientrare perché lei con quel ginocchio ci avrebbero fatto storie eh, Non ci avrebbero fatto salire sull'aereo e così via Quindi lui la trattava come una bambina? Allora sì, lui eh, la trattava malissimo perché diceva che lei non voleva reagire, diceva che lei era come una bambina capricciosa eh, che mh, era viziata, che non, non, era, insomma, non, era, non, non permetteva con il suo atteggiamento al prana di, di scorrere, e di guarire tutto eh, oppure una volta eravamo, proprio i giorni in cui stavamo per ripartire mh, lei era senza questa fasciatura finalmente e... Mh, purtroppo lì c'erano tantissime mosche perché appunto le condizioni igieniche erano quello che erano e quindi era l'ambiente era pieno zeppo di mosche che si appoggiavano ovunque e, e, e quindi si appoggiavano anche sulla sua ferita lei eh, cercava di scansare le mosche e lui la aggredisce con proprio con veemenza: no lasciale fare perché le mosche tolgono quello che non va bene pazzesco sì, eh, io lì veramente sono inorridita oppure eh, dopo, dopo un paio di faccio, guarda, senti Nicolas, eh, pensavo di fare un brodino, a, a, un brodino filtrato a, a questa signora questa sera Adriana per, eh, per un po' di sali minerali, sai adesso dobbiamo fare il viaggio e lui mi ha detto no non ti devi permettere, tu non sai niente, eh, Come detto perché tu sai e lui mi fa sì certo io so dalla mia esperienza quindi è una persona molto, molto egocentrica, pieno di sé, pieno della sua. E poi gli ha detto: Scusami, Pilars, tu sei qualcosa di setticemie? E lui è stato zitto. E dopo due minuti che ci ha riflettuto, ha detto: Vabbè, forse si sì, fa l'ombrodino". E quindi arrivate Cambiando un po' espressione. Arrivando sì. a punto soccorso a Milano, che è successo? Eh, cioè I medici ci hanno accolto, abbiamo spiegato un po' la situazione, eh, increduli ci hanno lasciato andare. Ah, quando siamo arrivati al pronto soccorso la gamba ormai era diventata viola fino alla caviglia. Io quando ho risentito Adriana qualche settimana dopo, perché lei non era in grado inizialmente di parlare al telefono perché era veramente in condizioni, lei del viaggio non ricorda nulla, mi ha detto. Eh, mi, ha, mi ha detto che mi ha detto per fortuna che siamo rientrati in tempo perché altrimenti eh, mi, hanno mi ha detto il medico che alt altre 24 ore e avrei potuto eh, perdere la gamba insomma la sarebbe potuto andare in maniera molto peggiore ma rischio di amputazione sì. senti ma tutte queste informazioni cioè, immagino che era gratis il... ah no eh, abbiamo pagato 600 euro 600 euro a testa per tre settimane ma non avevamo neanche il servizio minimo del bagno non avevamo nulla, nulla ma scusa 600 per 40 fa 24 mila euro non è già. cash ah sì perché vabbè, abbiamo, io perlomeno per, io ho dato un acconto con un bonifico bancario ma di 100, 100 euro non mi ricordo e poi il, il saldo all'arrivo 500 cash esatto senza ricevuta Senti, noi però in realtà ci stiamo agganciando all'intervista fatta a Elena, sì. eh, la quale eh, voleva venire via con te, ma si vede che si sentiva di dover rimanere perché purtroppo due giorni dopo è morto, è morto Vanni, un signore di sì. Bergamo. Sì, un signore del gruppo, del nostro gruppo, eh, mi ha avvisata, una. mi ricordo ero, ero tornata da pochissimo uh -huh. e... Mi scrive una, una ragazza che era al gruppo con noi, mi dice Hai saputo? Terribile, terribile E Io mi sono preoccupata, ho iniziato a scrivere a un po' di persone del gruppo e, e mi hanno detto quello che era successo Tra l'altro Elena, testimonia del giorno dopo la morte gli chiesero come ti senti a Pilanz e lui rispose Mai stato meglio Sì, me l'ha detto e... Come anche che lui, non vole... lui e Raffaella non volevano che... Gli altri mi dicessero della morte di Vanni perché io ero stata polemica e quindi non dovevo essere informato. Sì, tu eri generalmente polemica sul, sul, sul posto? No, diciamo. no, ero, io facevo le mie domande, cioè avevo un, un, sono andata lì con tanta speranza, ma ho conservato sempre il mio spirito critico e quindi facevo delle domande. Senti, ma se tu avessi visto l'intervista di Elena o la tua stessa intervista che stiamo adesso facendo, prima di partire, sareste andata Assolutamente, no, mai. Io sono andata proprio perché non ho mai... Non ho, mai ho, ho sempre sentito notizie positive, sempre che tutti stavano benissimo, che chissà cosa doveva succedere, e la vita nuova, ti cambia la vita, ma in realtà è, io ho visto tanta sofferenza intorno a me, solo tanta sofferenza. Tanta sofferenza, ma eh, ti immaginavi mai che poteva morire una persona? No, non... non, non, non... è stato terrificante, è stato veramente, quando me l'hanno detto, sconvolgente... Veramente.. Certo, tra l'altro Elena poi ha fatto quello che poi ha fatto con Adriana, ha portato la uh, famiglia, cioè la moglie della persona che è mancata in macchina fino in Francia e, e poi venne a casa mia e faceva una famosa intervista a casa mia il giorno stesso in cui arrivo in Italia. E... Tutto questo per dire cosa? Fate attenzione a cosa? Sì, a non dare credibilità a persone che vogliono soltanto approfittarsi del... Cioè nel senso in generale mm. uh, fare attenzione a chiunque si ponga in maniera uh, che sa tutta la verità lui, senza sì, dargli esatto. le pezze giustificative scientifiche. Esatto. Per quanto ne so io che comunque eh, mi confronto giornalmente con i professori universitari di, di Milano, non c'è nessuna pezza giustificativa scientifica per il pranismo, respirismo, come lo vogliono chiamare. No, ma più che altro anche il voler imporre in maniera così perentoria e autoritaria e le proprie convinzioni, le proprie idee che, esatto, come hai detto tu, non hanno alcuna... Cioè perché lui era proprio eh, quasi... Sì, sì, no, dico, tra l'altro poi Elena diceva che lui andava a comprare addirittura il foie gras. Non sì. vedo come, no, dato che lui diceva di essere così spiritualmente avanzato con per il fuoco grado. Esatto. Non sembra proprio no. un illuminato, come direbbero no. in quell'ambiente. Quindi ribadiamo, fate attenzione, già dai tempi di prima di Jasmine si moriva e ti respiriamo, solo che eh, purtroppo veniva detto la famiglia di non dirlo, e solo chi è specificamente addentro la questione che studia come questo per esempio regista I.G. Chuan. Chuan che addirittura sta facendo un film sul respirismo dedicato in particolare a Pillars perché è anche lui è rimasto sconvolto da Sì, questa è sconvolgente film. è veramente sconvolgente Quindi vedremo di linkare questo, questo film docufilm salutiamo Elena per la precedente testimonianza e mio personale consiglio, non andate a fare digiuni, che si chiamino respirismo, che si chiamino digiuni, dato che i corpi petonici sono molto più acidificanti del mangiare carne. Ok, grazie.